Se non Euskal Herretik, rebel sounds familiar, il Benetan, sounds egiten dut zuen sounds familiar. Il rebel iturria iruditzen jat. Ba, nik familiar. asko rebel sounds familiar. Il Eta gainera nire Il rebel aukera familiar. Il rebel Eta familiar. benetan, eskerrik asko. Bueno, Il rebel sounds familiar. Il rebel sounds familiar.